250 cavalli stock, sì. 185 kW. che siamo al limite, la del soglia Super Bowl. del Superbollo. Bravissimo. Quindi la RS invece ne ha 100 di più. Piste. Sì, proprio le piste da sci, piene di gente, lisciatori di che d'inverno si accalcano per scendere le morbide montagne di Roccaraso. Piste che quando d'estate si svuotano sono la location perfetta per le mie auto. Oggi avrò l'onore di guidare la Ford Focus ST di Ciro con differenziale auto bloccante meccanico e 397 cavalli. Questo è Pesco Costanzo, un piccolo borgo davvero affascinante. Dove si respira aria di artigianato, di storia, una meta ricca di arte e cultura. E dove si mangia anche bene. Buona visione. Chi di voi conosceva Pesco Costanzo? I... no, all'avventura. E lui, ovviamente, è Ciro. Che turbina monta? Una GTX Garrett 2867R, generazione 2, su cuscinetti a sfera. È una bella, bella signor turbina. Sì. Sì, sì. È una turbina che fa tranquillamente 450 cavalli oh. eccolo qua oh. Sì, è la slipper Sì. fuori educata e sotto maleducata, maleducata esatto perfetto Ti niente raccontami. abbiamo uno stage 3 completo ovviamente siamo partiti prima da originale con uno stage 2 vicino ai 300 cavalli classico quello dove si fermano un po tutti quanti mm -hmm.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 bobine modificate, candele modificate, radiatore dell'olio, ovviamente per raffreddare, bisogna sempre raffreddare bene, eliminati tutti i vapori olio, ne porto due, uno in aspirazione sotto e una sopra, intercooler completo, <ride> <ride> <ride> e lo sapevo, guarda, la mia paura era questa, l'avevo messo in silenzioso, non sai che non la taglierò mai questa, sì. non la taglierai mai, <ride> Poi poi è stata sì. curata tutta tutta tutta la ciclistica, bar antirollio sotto tutto con Powerflex, supporti motore, supporti cambio. Che i Powerflex ne parlavamo poco Sì, fa. ne parlavamo poco fa, Sono cosa un trascurata port... un po' da tutti, ma la macchina cambia tantissimo. Cos'è che ti ha fatto percepire questa differenza quando hai montato i Powerflex? Nella ah, risposta è in curva. Mm. Perché poi mettendola anche ecco sulla bar antirollio mm. là si sentiva che si è rigidita non troppo per un uso stradale perché siamo andati sulla graduazione viola perché sì. c'è anche la nera sì, sì, sì. la siamo un po' troppo estremi questo poi la chicca importante che dico sempre arrivate a queste cavallerie la ci vuole un bloccante meccanico e là e ho qui, scelto invece di qua ho scelto power track c'è una differenza tra i due mi piaceva come lavorava la power track impostamela così pedale un po più sensibile okay. controlli non completamente 50% sì chi si fida cioè la macchina dà fiducia ma sì, è la tua eh, ovviamente. eccoci qua finalmente la Guido, sì. questa bellezza con Ciro Ciro ed io ci siamo appena conosciuti ma è come se ci conoscessimo da una vita sì. Perché tra noi appassionati di auto è facile, è tutto più facile il feeling parte subito <ride> poi Specialmente quando so, c'è un po' di quel sud dentro Dai, diciamo Io mi sono trovato bene sempre eh. Sarà che è okay. un po' l'energia positiva del canale ah, Comunque anche, tu ovvio. eri emozionato stanotte sì. Perché mi avresti incontrato Ma Girare, giravo, giravo. Hai fatto la fettina panata sì sì sì, oh. sì, sì, sì <ride> sì, sì, Ma ci mette una bella impannatura Sono <ride> un grande Ciro, sono <ride> troppo contento Poi la macchina mi sembra davvero super super. Mi speciale. fa piacere Adesso Questo? le impressioni tue le volevo veramente sapere questa macchina è un po' pepata, 397 cavalli che sì. nel titolo ho arrotondato a 400. Eh, ovvio, sì, eh, si può anche arrotondare, abbiamo 380 poi precisi sulla ruota, se proprio vogliamo essere pignoli. 540 Nm di coppia, eh. che per un turbo benzina è tanto di eh. Sì, parliamo ma... di un 2000, la sento la coppia, la sento sì. proprio. C'è cioè quel punto in cui arriva che esatto, siamo per calcio sui... sulla schiena. Eh, 3500-4000 e 4000 sei in piena coppia. Quindi là si fa sentire tutta quanta, fino ai 6.500 tira benissimo, costante, quindi... E frena, ragazzi. Come si sente la rato bloccante, va? Il rilascio. Non ti <ride> viene da ridere a te. Mannaggia, come va, ragazzi. Poi su queste strade, Ciro mio, io te l'ho detto, e tu mi hai detto, ma dove vogliamo fare sto video? Sì, inizialmente perché, ok, Roccaraso, io la conosco un po' interna, qua non ci sono mai venuto ed è tutto a dire, ci devo venire più spesso. <ride> Paesaggi, strade immacolate. Spettacolare, sì. Faccio un sorpasso. Prego, prego Eh, ma con questa macchina è difficile sorpassare sì, Perché non va molto Esattamente eh. Ci si sta un po' di difficoltà <ride> Stai risparmiando i soldi del Super Bowl Perché questa sì. è roba 250 cavalli Ma devo dire che Sentendola Immagino Che tu abbia speso un po' di soldi Per, per queste sì. modifiche Che hai fatto da? Che ho fatto da DMP Motors e Poi Siamo partiti subito con lo Stage 2 Presa nuova la macchina Sì, presa nuova Novembre 2017 Siamo partiti subito Sono andato là Direttamente mirato Perché comunque lo stage 2 conoscevo già quello che si doveva andare incontro, è quello base che fanno un po' tutti quanti su questa motorizzazione. E da lì poi c'è stata una voglia, una possibilità di superarsi. Perché i cavalli sono come la droga, ma a te non ti, cioè bastano, non mai. ti bastano mai. Ovviamente sull'anteriore si dice ma come fai a scaricare come fai a scaricarli poi tutti diciamo che qui siamo al mio punto di vista già su un ottimo compromesso questo per me è un limite per l'anteriore che va forte e ci siamo giusti già andare ben messa, oltre ben messo a terra sembra di stare sui binari Sì. Eh. questo lo potete spaziale. capire solamente In guidandola guidandolo. abbiamo fatto prima lo si può capire guidando perché comunque c'è sempre quel mito da sfatare un po' l anteriore l'anteriore l'anteriore raga ve lo dice Matteo come va un anteriore messo giù bene eh ragazzi va forte C'è presente l'aeroplano? <ride> sì, è una cosa che mi dicono molto Abbiamo un bel aeroplano, un bel terraria Anche in salita va forte C'è sì. un pizzico di turbo lag, Ma proprio un cicinino, appena appena Sì, quello sì, ovvio perché comunque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 4.000 che in piena coppia, fino ai 6.500 è un continuo tirare. è eh, il turbo lag è... dai, un po' un turbo lag da ignorante, un po' per cool, dai! A me piace, sinceramente, eh, a me anche tantissimo, perché si più in alto, ovvio! Oggi le macchine sono impostate un po' più sulla risposta pronta sotto, che è anche una cosa buona, eh! Madonna, La macchina senti come va con questo turbo! Sono non più so sfruttabili i turbo di oggi, però il calcio nella schiena che ti dà la turbina grande, dai, è sempre un'emozione, non ci <ride> sta niente da fare Senti come si aggrappa sta trazione Vedi? anteriore, altro che E siamo ancora con controlli Al 50%, attivari. sì, c'è ancora margine, là poi si sente lavorare la meccanica proprio dell'autobloccante, Quasi si è aiutato un 50 e un 50 Oddio, senti questo sound? A differenza di poco fa, che era più freddo il motore, non ha fatto i Pubs and Banks in rilascio al 5500 adesso. Esatto. Questa perché? è stata una cosa che comunque abbiamo messo insieme al preparatore, perché i Pubs and Banks sono belli, sono scenici, sono... fanno un po' gol a tutti. Però, ecco, quando si entra belli in temperatura, pista, questa strada di montagna che comunque in salita c'è da farsi, non li riesce a fare più, ma è stato voluto per salvaguardare appunto la turbina. 6.000 Ah, AK47 Che bella che è Ciro ti faccio i complimenti Grazie Matteo Ti li faccio guarda ti, te lo giuro perché mi sto emozionando Mi stanno cominciando a sudare le mani e quando arriva questo Eh quello la ti volevo e <ride> la stavo aspettando sta parte Perché poi ho, Agito, ho, devo ho un devo far sudare le mani a Matteo spero <ride> che ci riesce la foto Ma mi stanno sudando sul serio ho un po' paura perché non la conosco Sento che puoi spingere tanto non conosco il limite Però mi dà fiducia e questa cosa mi fa paura da morire <ride> attiviamo tutto il controllo madonna come vedi, viene fuori dalle curve per una torsione anteriore questo è il discorso che ti dicevo io senza controlli senti che lavora da ad dio cioè, cioè più affondi e più ti tira fuori ok la Encook è una buona gomma ovviamente però attenzione se andiamo a mettere qualcosa di più serio eh? si sì, migliora ancora si migliora davvero, sì, davvero sì, tanto sì, sì, sì. con questa sento che la spalla è un po' morbida perché sono pneumatici morbidi bravo ti diverti scivola un po' sicuramente sì. in base anche alla pressione che usi però qui se vuole prestazioni eh sì devi andare o di cap 2 una semi slick è una macchina che ti parla senti quanti suoni io sto captando tanti suoni davanti, dietro la meccanica sotto i piedi sullo sterzo ti fa sentire eh, sì è bella questo... perché è super confortevole sì. puoi fare un viaggio super tranquillamente assolutissimamente poi la metti sì. nella veste un po' più aggressiva e lei risponde, mi piace è, esatto. viva. è una eh. macchina moderna, però viva sai quanto sto in fissa io per le macchine con tre pedali col il cambio Ovvio. manuale rigorosamente da uomini sempre, sempre <ride> non me ne vogliate signori, no. cambi automatici no. cambio automatico io lo vedo per la supercar in bordo ed è giusto per la macchina ignorante senti madonna santa come fa ad avere sta trazione? Eh là ma te che... io là te lo volevo far capire ti devo far provare un anteriore che ti può far smentire quando mangiamo? Eh, me lo devi dire tu a me Se non mi porti a mangiare il 3 quarto d'ora, io non te parlo più. Andiamo proprio un pechino 250 cavalli stock sì. 185 kW. Che siamo al limite, la del soglia superbole. del superbollo Bravissimo. Quindi la RS invece ha 100 di più prezzo d'acquisto 37 full option 42, 42 43 42 43 di un rs si sì. il divario è poco però c'è purtroppo quel maledetto superbollo nel mezzo quindi torniamo qui e torniamo di nuovo qui bravo il superbollo esatto esatto ford st stage 2 stage 3 poi tutte ok le che hai fatto tu può arrivare a quel tipo di prestazioni scopriremo forse anche di più sì. ma andiamo a risparmiare quei 1.600 Assolutissimamente. euro. Assolutissimamente. però c'è da dire una cosa i pro e i contro tu avrai speso pure un po di soldi sì sì sì, sì in effetti sì. magari anche dilazionati nel tempo ovvio però. ovvio avendo provato molte trazioni anteriori ti posso garantire che questo c'è un qualcosa in più se tornassi indietro sì. facciamo finta che per un anno o due non c'è più il Superbollo. <ride> Prenderesti sempre questa o ti faresti l'RS? Sinceramente però mi devi dire. Dopo ho provato questa preparazione, Matteo, ti confermo che riprenderei lei. Bene. Perché c'è anche un discorso di motore che si potrebbe approfittare. Questo è il 2000 EcoBoost. Mm -hmm. Il 2003 pecca un po' di grandi cavallerie. Mm -hmm. C'è un po' di problemini. Lui... Come affidabilità, parli. Come affidabilità. Ti chiedo perché io non ne so. Sì, molto. Eh, okay. Possiamo anche raccontarlo perché poco si conosce di Ford ha avuto già problemi e richiami per la testata, praticamente si, si bruciava in continuazione la guarnizione della testa. Sì, quello è stato un richiamo Ford. Però parlando di monoblocco, sì. parliamo di monoblocco, il monoblocco del 2000 in America viene usato sotto l'RS per fare drag race, mantiene 700 cavalli questo monoblocco, perché il 2003 è un open deck. Questo è un close deck, quindi la base, il monoblock è aperta lì mm. e quindi abbiamo Diciamo meno carne attorno, come si può dire. Invece qua c'è un discorso, è bello robusto. Mi piace come parli, bello diretto, arrivi subito no, al soto. No, è così. Ci chiedete sempre dove portiamo queste macchine. In Abruzzo, tra Campo Felice, Campo Imperatore, Roccaraso, questi sono i posti che, che scegliamo. Quindi oggi parli, parliamo anche un po' di Roccaraso, capito? Mm. O perlomeno Obvio. facciamo vedere qualche strada. Ah, così gli appassionati di moto e auto possono venire qua. Ok, dai, grande. Borghetto 5 centesco, guarda dove ti porto a fare i video mm. Officina del pilota chiude così con Ciro, Ciro te voglio bene, Ciro! Anche un'altra Ciro!